Riesci a complicare ogni minimo particolare, anche quello che non puoi vedere.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 Pew! Un po' valore, nessuno ci crede più, lo vedi solo nei film. Ma in fondo l'amore è qualcosa di semplice e come riempi il silenzio quando mi guardi e ridi.